Io da un momento all'altro mi aspettavo che la linea e anche il computer francamente perché tutto il tempo c'è stato il gatto tipo qua, sopra la webcam, che guardava la ginnastica e un po' guardava le mosche che passavano in balcone. Tra l'altro gatti dappertutto questa mattina perché anche sul tetto della casa di fronte c'era un gatto che passeggiava, un bellissimo gattone rosso che faceva avanti e indietro, totalmente incurante delle vertigini. E creava l'atmosfera di insieme. C'è poco da dire oggi di queste due carte, le si deve guardare. Sono due mondi sostanzialmente opposti, una fatta di luce, una fatta di mistero. Una ha la voce dell'angelo, l'altra ha il richiamo dello spirito. Ora la cosa veramente interessante che si può sperimentare oggi con queste due carte è provare ad accorgerci che possiamo, basta deciderlo, possiamo metterci nell'atteggiamento di guardare a quello che ci accade, anche nelle piccole cose quotidiane, sia dal punto di vista soggettivo, sia da un punto di vista completamente esterno. Non indifferente, ma non coinvolto. Qualcosa che ci interessa molto, ma di cui non siamo parte attiva. È semplicemente un atteggiamento da provare a prendere. Pare che siano in opposizione, come queste due carte, se mi interessa non posso anche guardare da fuori, se osservo senza un coinvolgimento personale non posso partecipare all'azione, in realtà è solo un... un cavillo mentale di non poterlo fare, energeticamente ci riusciamo benissimo e non è neanche difficile in realtà, quindi si può proprio provare ad ascoltare anche nelle piccole cose della giornata, anche mentre bevo il caffè, mentre sto lavorando, mentre chiacchiero con il vicino di casa, anche mentre sono da sola, si può proprio provare a vedere questa doppia natura, più che della vita nostra, riusciamo, riusciamo a stare centrati in quello che facciamo, a stare presenti, e riusciamo contemporaneamente a non identificarci ci riusciamo non c'è da imparare una tecnica non c'è da imparare come fare è un atteggiamento che decidiamo di prendere e perché ci riusciamo perché da una parte abbiamo la realtà della materia incarnata con il corpo i pensieri la mente anche la mente superiore i ricordi della terra che sono codificati nel nostro corpo e nella nostra acqua, nel nostro DNA e nella chimica. Dall'altra abbiamo lo spirito, che è ovunque e non appartiene a nulla. In mezzo, ora non c'è la carta ma immaginatevela, in mezzo c'è l'anima che fa da raccordo. E la nostra anima ci dobbiamo fidare è bravissima a farle stare insieme queste carte tant'è che quando le osserviamo non stridono non ci dispiace vederle insieme anzi in realtà fanno proprio un bell'effetto non c'è da imparare non c'è da combattere è già così bisogna però decidere di sperimentarlo perché la teoria è tutta molto interessante ma se poi non provo a metterla in pratica anche solo per 5 minuti per fare l'esperienza conta nulla è una gran bella cosa che poi al momento davvero del bisogno se ne va quindi lo possiamo proprio sperimentare oggi sono nel qui e ora sono nell'azione, sono nelle mie emozioni, nei miei pensieri, nelle cose che ho da fare, nei piaceri e nei dispiaceri della giornata, e contemporaneamente li osservo senza appartenergli. Sono ovunque ma non appartengo a nulla. Proviamo a sperimentarlo. Può sembrare difficile ma non lo è affatto. E vediamo come cambiano le situazioni. E poi, se volete, ce lo raccontiamo. Domani mattina, sempre alle nove e mezzo, sempre qua. <ride> Ciao a tutti, buona giornata, fatemi sapere come state. Vi saluto con questi due rapaci uno accanto all'altro. A domani intreccio i pollici dietro la schiena e partiamo dai meridiani dell'intestino crasso e del polmone prendo aria e poi lentamente allungandomi dai piedi su tutta la parte posteriore delle gambe, espiro e dentro nella posizione. Ascolto bene le facilità e le rigidità di oggi. E respiro. Prossima ispirazione, lentamente, ritorno, cambio l'intreccio dei pollici e ripeto, prendo aria. Con cortesia entro nella posizione. Allungamenti graduali. Osservo il mio corpo, la mia postura dall'interno. Poi lentamente ritorno. coppia di meridiani stomaco e meridiano della milza e del pancreas. prendo aria entro nella posizione e ci respiro apro passaggi equilibri distensioni poi estirando se voglio approfondisco altrimenti mantengo la posizione E oggi mi fa bene, aumento lo stretching appoggiando anche la schiena a terra. la prossima ispirazione, ritorno prossima coppia di meridiani intestino tenue e meridiano del cuore lentamente dalla base della schiena mi arrotondo Le spalle sono basse, il collo è lungo e rilassato, prendo aria. Prossima ispirazione pian piano, srotolo la schiena, una vertebra dopo l'altra, fino a riallineare anche il capo. Il meridiano dei reni e meridiano della vescica Apre lo spazio nei fianchi. Prendo aria e lasciando a terra. Ispirando ritorno. Largo bene gli spazi nella schiena, nel petto, in tutta la zona dorsale, fin dove oggi arrivo e fin dove oggi mi fa bene. Thank you. e ritorno. Fegato e cistifellea. Apro lo spazio nel fianco. fluidità con gradevolezza attraverso i miei tre corpi corpo mente corpo mente, la percezione, il sentimento, l'azione il pensiero. Sento bene i movimenti, chakra. Con un atto di volontà dal terzo chakra emano il mio intento, entro nell'esistenza e addenso il mio corpo. Subito mi radico a terra e prendo la forma di un albero. Le radici affondano nel suolo il fusto mi sostiene, la chioma si apre al cielo. E all'interno di questo albero mi connetto con la terra. E le chiedo di insegnarmi, sono qui per imparare. Sono qui per imparare il segreto di come si vive sulla terra. La terra mi insegna tramite il quarto chakra, uno scambio continuo, un continuo equilibrio tra dare e ricevere. Questo è il segreto per vivere con onore. In questo equilibrio allora trovo la via per mostrare i miei talenti, porto fuori con il quinto chakra. Questo mi libera la seconda vista dalle proiezioni, dalle aspettative, dalle false immagini di me. Così si allinea al settimo chakra, sale fino al culmine del cielo e contemporaneamente discende fino al ventre della terra così mi sono allineata e sono un tramite tra sopra e sotto tra la madre e il padre mi posso permettere di attingere dal passato proiettarmi nel futuro senza mai perdere contatto col presente Così posso aprire alla filatura, intrecciare insieme, con l'intento, con la magia, con la bellezza, i miei tre corpi. Apro alla filatura, con il suo movimento rituale. e sento la cavità smeraldina nel mio corpo Thank you. Thank